Con questo progetto diamo finalmente la parola ai giovani e rendiamo i protagonisti eh, loro con le problematiche che affrontano quotidianamente. Eh, parlare, indottrinarli sempre del bullismo, del cyberbullismo, delle droghe, degli alcol, ma se eh, riflettiamo non vi è una comunicazione adatta e non li rende protagonisti dei problemi che vivono ogni giorno. Quindi è nata questa, ehm, questa consapevolezza di eh, considerare i ragazzi e di renderli protagonisti delle problematiche che vivono. Eh, L'idea eh, è nata eh, dalla eh, considerazione della presa di coscienza eh, che sino ad oggi non vi è una comunicazione attiva e eh, se analizziamo anche eh, la realtà eh, proprio cinematografica, eh, i nostri ragazzi non sono protagonisti, non esistono spot che realmente abbiano argomenti sul bullismo, sul cyberbullismo, sulle droghe, sulle droghe sintetiche, non vi è una preparazione, non vi è una comunicazione, abbiamo abbandonato la comunicazione eh, per i nostri ragazzi ed allora è nata questa idea, poi interfacciandomi con il Core, con, con il regista Walternanni, di eh, far sì che questi ragazzi vengano calati nella loro realtà e finalmente da protagonisti eh, possano eh, in qualche modo sviscerare il problema e combattere i problemi sociali che quotidianamente affrontano. È importante partire dal territorio, dalla periferia, per costruire una realtà di legalità. Oggi siamo trovati a condividere questo progetto, Teenager, che la parola è una classi tra cinema e teenager. e Serve proprio per partire dai giovani, per costruire una legalità nuova, una realtà, dove tutti possono condividere spazi liberi, campetti da calcio, palacanestro, attività teatrale e soprattutto cinema, che produrrà un lungo, lungometraggio proprio a disposizione della città e non solo, dell'intera nazione. Il carcere interviene anche in questa situazione come portatore di legalità, col suo messaggio positivo del carcere.